ragazzi ma che è successo qua, non mi si può lasciare un po' soli a nessuno, come mi abbandono, come mi lascio un po' per riposare, realtà, mi realtà i cavoli miei, mi soppi mangiare qualcosa, dalle fatiche delle live reaction, e poi mi metto qui a letto, mi, mi, mi sdraio, riapro gli occhi, la prima notizia che vi leggo, clamoroso, CdA della Juventus, l'intero CdA ha presentato le dimissioni, Allora, sono rimasto di stucco, ci sono rimasto di stucco. qualcosa c'era, era da un po'. Da un po' e si portavano dietro un po' di problemi, un po' di, di, di atribe interne societarie, perché questa bisogna dire la verità, che quello voleva fare fuori quell'altro, quello voleva sostituire quello lì, per l'altro la voleva sempre dargli lì e per l'altro che colui che mette soldi ha cominciato a rompersi le palle. Qualcosa c'era. Io da esterno, da esterno tifoso, tifoso milanista, ma da esterno da una parte ci vado, da una parte, ma dall'altra parte questa cosa però lascia anche a, visitare, a ti fa riflettere che le nostre società italiane sono in mano a gente, poco affidabile, pendacciona, senza un minimo di, di, di preparazione, senza un minimo di progettualità. Ora in cosa caso è toccata la Juventus eh, Potrebbe to toccare a chiunque A chiunque a calzare società italiana Visto che tutte le società italiane calcistiche Non stanno attraversando un bel periodo Però cazzo questa è una bella cosa. Ora che comunque sia dopo le figure Dopo le figure inizio anno Di merda fatte Sia a campionato che in Roma E eh, questo sinceramente no non me l'aspettavo, cioè non me Poi, guarda allora, che addirittura sembrava che, la Lube, che questa Juve fosse ripartita eh, il campionato con risultati utili, la, la miglior difesa e eh, ora allora questa cosa qui non so, non so da esterno, da esterno che ripeto, ci godo un po'. Però, ragazzi, per il calcio italiano è, è un altro, altro spuntanamento. Per il calcio italiano, è un altro spuntanamento. Questo. Questo. E rimango, rimango, ora che ne sarà anche della squadra, motivazioni, i giocatori, c'è anche i giocatori stessi, l'allenatore, tutto il gruppo, quando riprenderanno sicuramente ne risentirà, avrà un contraccolpo, perché ci sarà un contraccolpo. Io, cioè, chi è contento, chi è felice di questa cosa nel popolo viventino, io sinceramente ragazzi, non so se siamo bene o un male, soprattutto così. A quasi quasi metà stagione si sì, siamo quasi a metà stagione poi diciamo. boh, non lo so non lo so comunque questa mi ha lasciato questa notizia ragazzi mi ha lasciato sinceramente basito basito basito e mi è andata a pezzare tante cose però da esterno no, come ne stanno facendo tanti mi fa cazzi mia non so di preciso le, le dinamiche eh, però boh boh questa è una cosa che deve far riflettere tutto il sistema calcio italiano. Scelte sbagliate, sia di mercato, di hanno fatto in passato, sia presenti, future, un poco da fare. Questo, oltre al fallimento proprio della Juventus, è proprio un fallimento anche di de, uno dei tanti fallimenti del sistema calcio italiano. Punto, punto. Messo in mano gente incompetente, inqualificata, a poltoi di carcasse. Lasciamo perdere, ma. è uno schifo ragazzi. Boh. Sinceramente, sinceramente, non vorrei essere nei panni di un tifoso gioventù, un tifoso nuovo. Sinceramente, ve lo dico col cuore, non vorrei essere nei panni vostri, ve lo dico. Per uno che mette, par... cioè, con la passione che mette e l'amore per i vostri colori, questa cosa qui, ripeto, a tanti le sta facendo felici, a tanti invece rimangono un poco l'amaro vengono un po dubbiosi e sono sotto ci sono tante altre cose tante altre cose que questa cosa ovviamente eh, ci, ci dovrà essere stata una, una goccia che ha, che ha fatto traboccare il vaso è si sicuro però magari col tempo si verrà a sapere cosa per ora ragazzi vi mm -hmm. saluto il tema che dobbiamo starci sto fitto mondiale vado eh? ciao ragazzi anche capone attiva se ne il canale ciao.